Grazie Presidente, vado a sintetizzare quello che sarà dunque il testo eh, definitivo eh, per quanto riguarda l'articolo 5, quindi la programmazione delle attività sarà finalmente inserito nel regolamento che in caso di diniego delle disponibilità delle strutture sarà necessario che quest'ultimo sia dettagliatamente motivato e riconducibile all'attività scolastica. È una precisazione che abbiamo voluto inserire esplicitamente all'interno del testo sebbene sia eh, sottintesa di fatto e proprio perché appunto, vogliamo che l'applicazione del regolamento venga fatta nel nella miglior, nel miglior modo possibile e, e quindi nel caso di diniego niego come la legge consente della messa a disposizione delle palestre chiediamo che questo sia motivato perché in passato non sempre è stato così. Infine per quanto riguarda canoni e tariffe il regolamento prevederà che gli introiti derivanti dalla corresponsione del canone di concessione dovranno essere utilizzati compatibilmente nel rispetto dei vincoli di equilibrio di bilancio per promuovere progetti inerenti alla pratica sportiva ed in particolare per acquisti di materiale e di attrezzature sportive o interventi di manutenzione ordinaria necessari per il funzionamento della struttura. Non c'è riferimento a eh, 50, 70, 80% perché di fatto fino al 100% di questi canoni potranno essere utilizzati per questi scopi. Abbiamo parlato di manutenzione, voglio sottolineare anche l'acquisto di attrezzature sportive, proprio perché sono, è una voce che è stata aggiunta proprio in base all'esperienza e all'applicazione concreta di eh, questo di quello che è stabilito all'interno del regolamento e infatti il, avendo eh, rimesso a posto molte palestre, più di cento, tante associazioni hanno evidenziato il, la necessità di migliorare il materiale a disposizione di chi frequenta i corsi quindi questo significa che eh, non abbiamo più una situazione emergenziale disperata come eh, nel 2016 ricordo il municipio settimo che ha, eh, non ha avuto la possibilità di mettere eh, a bando ben 19 palestre Tutte e 19 palestre sono eh, state ristrutturate o sono stati già assegnati lavori per ristrutturarli, quindi avremo palestre nuove di zecca. Il prossimo obiettivo ecco, sarà quello di fornirne di materiali e attrezzature, quindi siamo molto soddisfatti e voteremo favorevolmente questa proposta. Grazie.